E adesso parliamo di ESG, soprattutto la S degli ESG, con Cristina Tumiatti del comitato di presidenza AMMA. Parliamo di diversity e inclusion, come questo aspetto può diciamo così, inerire alle, alle nostre imprese alle imprese del nostro territorio? Direi che è una cosa fondamentale, eh, se parliamo appunto di inclusione vuol dire creare un ambiente eh, più eh, gratificante, più interessante all'interno delle nostre aziende, vuol dire riuscire a valorizzare tutti gli aspetti delle varie persone e quindi valorizzare le differenze proprio per un tema di sostenibilità e questo vuol, significa tantissime cose per le nostre aziende, vuol dire prima di tutto creare un ambiente in cui la gente abbia voglia di rimanere o meglio ancora di, di, di entrare perché uno dei grossi problemi di questi ultimi anni è proprio... la talent credo. esattamente, e poi c'è proprio il, te il tema di poter valorizzare quindi riuscire a potenziare le capacità di ogni singola persona con le proprie differenze. Da un punto di vista operativo quali sono le tre cose fondamentali che un'impresa deve mettere in atto per cominciare a iniziare questo percorso perché ovviamente è un percorso? Intanto rendersi conto di quali sono i numeri, quindi noi ad esempio in Amma abbiamo iniziato a lavorare ad un tavolo comune eh, voluto proprio dalla presidenza Serra eh, su Inclusion e Diversity per eh, innanzitutto capire come erano messe le nostre aziende all'interno. Quindi abbiamo fatto un questionario per mappare qual è la nostra situazione e abbiamo scoperto con un po' di disagio che le donne seppur ben rappresentate a livello lavorativo all'interno delle aziende nei ruoli apicali sono un numero veramente una percentuale bassissima così come la rappresentanza all'interno dei CDA delle aziende private e questo ovviamente già rappresenta un problema perché più c'è un tema di diversità all'interno delle aziende nei ruoli apicali e soprattutto nei CDA delle aziende e più ovviamente le capacità di riuscire a portare fuori le eccellenze delle nostre aziende sono, sono valorizzate. E dal punto di vista poi economico il pay gender gap, anche questo vi ha dato un risultato, diciamo così, la vostra survey? Eh, sì, nel senso che mediamente purtroppo è vero che le donne vengono retribuite per tanti fattori, non perché ci sia a parità di ruoli e di orari eh, differenza salariale, ma perché le donne visto che hanno tutto il tema della cura eh, molto spesso richiedono il part time e quindi questo le svalorizza sia in termini pensionistici sia in termini retributivi. Grazie, ancora grandi passi verso la pari opportunità. Abbiamo avuto Cristina Tumiatti nel comitato di presidenza AMMA.